Quindi oggi vogliamo entrare subito nel tema di Cristo nel Pentateuco, vi ricordo che abbiamo suddiviso i nostri studi che riguardano questo tema d'accordo alla suddivisione della Bibbia ebraica che è Torah, Nevi'im, Beketu'im, e cioè la Torah, il Pentateuco, i profeti e gli altri scritti e quindi avremo modo di vedere la cristologia di queste tre sezioni, anche se, come sempre, dovevo dire che lo faremo in un modo molto breve sintetico, no? e vedremo soltanto alcune cose. Sicuramente esamineremo le, le profezie messianiche, però non ci ehm, dedicheremo solo a questo, perché il nostro scopo è vedere che nell'Antico Testamento, e in questo caso che iniziamo oggi nel Pentateuco, si vede la persona di Cristo in una maniera, una forma organica e quindi nella sua totalità non soltanto in alcuni passi, in alcuni versetti come quello famoso di Deuteronomio 18 dove si parla di un profeta come me riferito a, a Mosè no? che poi viene interpretato nel, negli Atti degli Apostoli come compiuto nel Signore Gesù Cristo ovviamente i giudei in, interpretano eh, in, in un modo diverso, comunque adesso non vogliamo parlare di questo, il punto è che la Cristologia deve essere esaminata nella sua interezza, nella sua organicità, ed è questo che vogliamo fare. Ovviamente dedicheremo anche tempo alle profezie messianiche e partiremo già, penso, dal prossimo video, da, dal Proto Evangelium, che è appunto Genesi 3,15, la famosa profezia che tutti voi Conoscete che è molto importante per, per tutto il resto, no? Allora, quindi, cosa, cosa vogliamo vedere oggi? Vogliamo vedere due temi. Il primo è Cristo e la creazione e il secondo sono le ehm, epifanie o le teofanie o cristofanie nell'Antico Testamento. Comunque, su questi due temi abbiamo già parlato, ad esempio, nella sezione della Deità di Cristo, abbiamo visto che Egli è il Creatore, lo stesso per quanto riguarda queste eh, manifestazioni, eh, rivelazioni, no? quando appunto parlavamo di Cristo in quanto rivelatore del Padre, quindi sono temi che in realtà abbiamo già visto, adesso vogliamo affrontarli in questo contesto, e dopodiché potremo parlare, passare a vedere appunto alcune delle profezie messianiche. Allora, detto questo, e ripeto un concetto che ho detto parecchie volte, ma il ripetere ci aiuta sempre a, a ricordarci no? di temi che crediamo essere molto importanti. E il primo è appunto che la, la, la rivelazione che Dio ha dato non l'ha data tutta di un colpo no? bensì è stato qualcosa di, di progressivo e che ha il suo culmine appunto nell'incarnazione del verbo e questo abbiamo avuto modo di, di enfatizzare, questo, di sottolineare appunto questo, questo tema così importante a cui dedicheremo più avanti molto più spazio. Allora, la speranza dell'uomo dalla, dalla caduta, dall'entrata del peccato nel mondo, è stata sempre quella del, del Messia, no? E quindi la speranza per la creazione, per Israele, eh, per l'uomo in generale, no? E, e quindi dobbiamo esaminare questo progresso della rivelazione in, in, in, avendo appunto ehm, questo ben saldo, no? Cioè, e non è che Dio ha dato tutta la rivelazione subito, bensì è stata in un periodo molto lungo, come voi sapete. Allora, la speranza, come dicevo prima, per l'uomo, per il creato, per Israele è il Messia, e la speranza per noi, eh, per la Chiesa, che qual è la nostra speranza davanti a, a tutti i problemi che stiamo vivendo in, nel mondo, in, in questo periodo, che... Che ci ha toccato vivere la speranza sempre nella sua venuta no? nel suo ritorno e questa, questo è, è molto bello comunque questo non è l'argomento precisamente quindi vogliamo andare a, a vedere come vi dicevo oggi vogliamo trattare di Cristo e la creazione e anche le, le manifestazioni o cristofanie dell'antico testamento soltanto qualche esempio perché comunque ne abbiamo già parlato e soprattutto qua devo dire che il professore Walter Vini sta già parlando di queste cose in un modo molto più approfondito nella sezione, nella playlist che ha a che fare con la cristologia primitiva, io vi consiglio di andare a guardarvi quei video che sono comunque una cristologia più avanzata di questa, ma lui andrà a dare molto enfasi appunto a queste eh, cristofanie nell'Antico Testamento, ai dialoghi di Esodo 24 e in generale nel Pentateuco, che anche oggi vogliamo citare qualche cosa dove vediamo che Dio parla di se stesso in terza persona, come riferendosi a un altro. E questo non si può interpretare in un altro modo che con la dottrina trinitaria, ovviamente questo noi lo sappiamo perché eh, avendo il Nuovo Testamento possiamo poi andare a, ad analizzare l'Antico con questi dati che sono eh, vitali no? per, eh, per la comprensione di questo e di questa pluralità in Dio che già troviamo appunto nelle pagine dell'Antico Testamento. Allora, Cristo e la creazione, ne abbiamo già parlato, ma se abbiamo in mente tutti quei passi neotestamentari, che sono tantissimi e che sono molto ricchi, che, nei quali vediamo che Cristo è messo eh, nel lato di Dio, dobbiamo, diciamo così, e lo vediamo in quanto creatore, va bene, quindi colui che era con Dio già sin dal principio è colui mediante il quale Dio ha creato i mondi, come dice la lettera agli ebrei. Ma non soltanto Cristo come, come strumento, no? bensì come Cristo che è il creatore. Quindi il Padre crea per mezzo del Figlio e dello Spirito, qui sempre la dottrina trinitaria che dobbiamo avere sempre in considerazione, come Dio opera sempre in completa unità. Allora, dicevamo alcuni passi che tutti voi conoscete, che abbiamo già citato qui, Giovanni 1, 1 a 3... Colossessi 1, 15 a 20, anche um, ebrei 1, 1 a 3, ma ci sono anche altre, altri versetti che potremmo vedere dove Cristo, dove si parla di Cristo come colui che ha creato l'universo e anche come colui che lo, che lo mantiene. No? E quindi sappiamo tutti che le pagine della scrittura iniziano con i famosi versi eh, della Genesi che... Inizia in ebraico: Bereshit bara Elohim et be'et nel principio creo Dio, i cieli e la terra, e poi lì è molto interessante anche che, che quel Bereshit si potrebbe anche interpretare, infatti alcuni padri della Chiesa l'hanno fatto come Bar-Shit, cioè nel principio il Dio e il figlio crea, no? che appunto, eh, già Walter ne ha parlato in altri video, quindi io adesso non voglio a, a, a riparlare ancora su questo argomento, ma è molto interessante questo fatto che comunque si collega appunto con l'interpretazione neotestamentaria che abbiamo riguardo la creazione, cioè che è stato il figlio a creare l'universo. Quindi nel principio Dio creò il figlio, che è la parola, che è il logos, che è il verbo, e è colui appunto che, che, che, che disse come... Viene detto in, in Genesi 1,3 a Yom Elohim, e disse Dio sia la luce, no? E poi la luce fu e, e via dicendo nel racconto della creazione che conoscete molto bene. Quindi, questo si è messo in confronto con eh, i, i diversi passi che abbiamo già citato, ma anche altri eh, vetero testamentari come Sal, eh, il Salmo 33. Sei, che dice che l'Eterno Dio creò per mezzo della Sua parola, no? Per mezzo, del, del, o per mezzo della parola, anzi detto più letteralmente, per mezzo della Devar Hashem, della parola del Signore dell'Eterno, furono fatti i cieli e la terra, no? E quindi questo, questo è, è molto importante perché prima che niente. Forse, prima che nulla venisse all'esistenza, il figlio era già con il padre. Questo l'abbiamo già esaminato nella... quando abbiamo parlato della preesistenza del figlio. Non dobbiamo soffermarci di più qua. Allora, andiamo avanti, vediamo alcune cristofanie. E Ripeto che nella sezione in cui abbiamo parlato di Cristo, rivelatore di Dio, rivelatore del Padre, Abbiamo avuto modo di, di vedere queste cristofanie, o come a me piace dire ancora più precisamente, cuiofanie, cioè manifestazioni del Figlio per rivelare la volontà del Padre. E, e quindi già lo vediamo sin dalla dal Genesi: no? chi era colui che, che, che passeggiava con Adamo, così come viene detto nei primi capitoli? No? Oppure, colui che chiuse l'arca a Noè, dice che fu l'Eterno stesso colui che chiuse l'arca. E questo è impressionante, no? Potremmo parlare a lungo su questo. O colui che, che, che si rivelò ad Avramo, che si rivelò ai patriarchi, che si rivelò a Mosè, chiaramente dice che era l'angelo dell'Eterno, o come piace dire e tradurre al professore. Walter, l'angelo eterno o l'angelo eh, Hashem, l'angelo appunto che è l'eterno, che è il Signore. Allora, adesso non andiamo a, a citare questi passi perché comunque sono tantissimi, alcuni li abbiamo già visti. Vorrei leggere una citazione di Walter Kaiser che dice ogni apparizione di Dio marca uno sviluppo maggiore nel progresso della rivelazione anche nelle vite di questi uomini e qui si sta riferendo perché lui è un veterotestamentarista e si sta riferendo appunto a, a, a, ogni, a ogni sviluppo nel progresso della rivelazione nel, nell'Antico Testamento e questo in un contesto in cui appunto parla dell'Angelo dell'Eterno ehm, che si ricollega a quello che tante volte ho detto che vi ho anche oggi ricordato sin dall'inizio, cioè questo progresso della rivelazione che ha il suo compimento poi nell'incarnazione, nell'opera del Signore Gesù Cristo. Allora, dice ancora, ancora Walter Kaiser, la rivelazione in seguito chiarì l'enigma quando fu riconosciuto come un'apparizione del Cristo preincarnato, cioè Tutte queste apparizioni che troviamo nell'Antico Testamento di Dio, che sono oggettive, cioè sono rivelazioni che Dio fa di sé all'uomo, no? E quindi è il logos, è la parola. E mi viene anche in mente il concetto che troviamo spesso nei libri profetici, no? La parola del Signore fu rivolta al profeta sempre, no? Questa parola che sappiamo appunto... Che è il Signore Gesù Cristo, il Logos. Allora andiamo a vedere un tema di cui si sta occupando egregiamente, come tutto quello che, che, che fa e che insegna Walter, e appunto nei dialoghi nel Pentateuco in cui Dio parla con Mosè e si riferisce a Dio come a un altro e, e questo vi consiglio ancora una volta di andare a vedere questi video di cristologia primitiva di cristologia giovanea perché sono veramente interessanti e vi ho già parlato altre volte del libro che Walter ha scritto che è veramente una miniera di, di, di, di informazioni no? a questo riguardo cristologico allora è molto interessante che in molti dei dialoghi del Pentateuco Dio parli di sé in terza persona, cioè Dio che parla di sé come se fosse un altro. E questo ha creato tanti problemi no? Alla, agli eseguieti, agli interpreti, appunto, a, soprattutto ai giudei che hanno nel, nei, nei libri della tradizione, nel, nel Talmud, eccetera, hanno dovuto... Eh, anche no? hanno dovuto eh, inserire la figura di un angelo, Metatron, eh, eh, colui che è accanto al, al, al trono e quindi come che Dio si sta, o come che è questo Metatron a cui eh, si, si sta riferendo. No? ma questo non è quello che ci, dice, che ci dicono i dati biblici, cioè è Dio che sta parlando di Dio. Come possiamo interpretare questo? La chiave è per capire che questa cosa è appunto la dottrina trinitaria, se no non c'è verso di, di, di riuscire a, a capire questa cosa perché o si interpreta in un, da un punto di vista politeistico e questo non è assolutamente il caso, oppure eh, si, si creano delle aporie che, che, che, che non c'è modo di, di, di risolvere no, e, e quindi ci rimane soltanto l'interpretazione trinitaria che alcuni direbbero no ma state ehm, interpretando l'antico con il nuovo no ma bisogna interpretarlo d'accordo all'antico insomma Questo, questa è una delle accuse che a volte si, si pongono ma ovviamente per noi cristiani che abbiamo ricevuto e eh, che crediamo nel, nella rivelazione in Cristo e nello Spirito che troviamo nelle pagine del Nuovo Testamento ci sembra ovvio dover interpretare i dati dell'Antico anche da questo punto di vista e infatti, lo ripeto, diventa difficile farlo in un altro modo perché o si interpretano queste, queste, ehm, queste pluralità con, da un punto di vista politeistico politeista, oppure eh, si deve inserire la figura di un angelo creato ma questo non ha senso no? quindi questa problematica è da, da, da tenere in considerazione purtroppo non si trova molto spesso nei, nei manuali eh? in alcuni sì ma in generale non è che sembra come che si lascia lì senza andare a esaminare più di tanto e quindi ripeto Walter nel suo libro ha fatto un lavoro impressionante mettendo a confronto ehm, i testi della della Bibbia ebraica in confronto con la Sertuaginta e quindi con la Bibbia dei 70 eh, che, che sono veramente preziosi. Allora vediamo qualche, qualche esempio in, eh, nel, in Esodo 24 verso 1 dice poi Dio disse a Mosè sali verso l'Eterno tu e Aarone, Nadav e Aviu e 70 degli anziani Israele adorate da lontano poi Mosè solo avanzerà verso l'Eterno. Vedete qua, poi Elohim, Dio, disse a Mosè, sali verso l'Eterno. Vedete questa specie di duplicazione, anche se la parola duplicazione non è una parola molto esatta in questo contesto, però per capirci. Un altro esempio, verso 33, 18 a 19, Mosè disse, ti prego, fammi vedere la tua gloria l'Eterno quando dico l'Eterno mi sto riferendo al nome sacro al, al tetragramma a Hashem okay? lo sapete già però è sempre buono eh, ripeterlo riprendiamo se disse, ti prego fammi vedere la tua gloria l'Eterno gli rispose io farò passare davanti a te tutta la mia bontà proclamerò il nome dell'Eterno non dice il mio nome come mh, si dice magari in, in, in, altre volte No, il nome, io proclamerò il nome dell'Eterno. Davanti a te farò grazia a chi vorrò fare grazia a avrò pietà di chi vorrò avere pietà. Anche qui vediamo questo, questa duplicazione del nome, no? Levitico 1, 1 a 2, guardiamo il grande valore liturgico e sacrificale del libro del Levitico, che è importantissimo per capire tutta la scrittura. L'Eterno chiamò, Mosè gli parlò dalla tenda di convegno e gli disse parla ai figli di Israele e di loro quando qualcuno di voi vorrà portare un'offerta all'Eterno offrirà bestiame grosso o minuto. Vedete anche qua l'Eterno chiamò a Mosè e poi dice quando qualcuno di voi vorrà portare, non dice portarmi, portare a me, dice sta parlando l'Eterno, quando qualcuno vorrà portare un'offerta all'Eterno, vedete anche qui eh, questa cosa, il Signore parla a Mosè come riferendosi a un altro, cioè in terza persona. E dicevo un momento fa sull'importanza del libro del Levitico, e per capire la persona di Cristo e la sua opera, è fondamentale uno studio, uno studio approfondito di, di questo libro, per capire tutta l'opera di Cristo, tutta l'opera salvifica e redentiva. Quindi questi sono alcuni esempi che abbiamo voluto vedere oggi, da una parte Cristo e la creazione che avevamo già visto in altre occasioni, le rivelazioni di Dio nell'Antico Testamento, che sono cuiofanie, cioè manifestazioni del figlio, e questi dialoghi che vi invito ancora una volta ad andare a approfondire con il corso che Walter sta facendo sulla cristologia primitiva. Bene, nei prossimi video affronteremo già le profezie messianiche nel Pentateuco ma non solo quelle, anche altre cose eh, e quindi andremo dal Genesi fino al Deuteronomio e vi posso garantire che uno studio molto bello e molto edificante anche da un punto di vista eh, devozionale no? perché certo tutta questa apprensione che, che abbiamo questa conoscenza che riceviamo deve far sì che, che comporti qualcosa che, che, che ci cambia, ci trasforma, no? che ha un, una valenza spirituale per, per ognuno di noi e che ci, ci eh, conduce a conoscere di più, a amare di più al nostro Signore e Salvatore. Grazie per la vostra attenzione, ci vediamo prossimamente, la grazia del nostro Signore Gesù Cristo sia con voi. Ciao!